Un cameriere in gilet si avvicina provocante ad una ragazza che si appoggia annoiata su un tavolo. Gli mostra il menù, lei lo guarda, chiede spensierata e si gira di nuovo. Il cameriere volta lo sguardo e urla la comanda al grosso cuoco che riempie una tazza in cucina e la lancia verso il cameriere. Questo la prende al volo con destrezza dalla porta e se ne va. Il cuoco spazza il pavimento mentre gira una crepe in modo acrobatico e poi continua a spazzare. Il cameriere porta la tazza, alla signorina accompagnata da un uomo e due donne, e chiede alla donna a fianco. Una zuppa, calda, urla. In cucina, il cuoco lascia la scopa e prepara il piatto di zuppa. Assaggia con il dito e lo lancia di nuovo. Il cameriere lo prende al volo ed esce, mentre il cuoco continua a giocare con la frittella, girandola sotto la gamba. Il cameriere in sala si appoggia in modo scortese sul tavolo per servire l'ultima donna. Fissa lo sguardo sulla sua schiena, ci soffia sopra e si alza della polvere. Il cameriere gli pulisce la schiena con il suo panno e lei si offende. Lui cerca di spiegarsi e si tocca i capelli nervoso, ma il Signore si alza arrabbiato e lo rimprovera. Il cameriere urla la comanda e gli ripassa il panno prima di andarsene.